La serie: i 5 esercizi base di stretching necessari per arrivare alla scioltezza delle gambe nell'arrampicata, ma anche e non solo. Oggi ti voglio parlare dell'esercizio che a me ha risolto eh, non solo eh, le giornate e il mio allenamento, ma soprattutto anche il mio sonno. Per alleviare fondamentalmente anche il mio mal di schiena questo è uno dei due esercizi dei cinque e che si possono fare comodamente a letto anzi io consiglio di farli a letto la mattina appena svegliati prima di scendere dal letto e la sera prima di addormentare questo esercizio che chiamo la GRU è utile per allentare tutte le fasce muscolari anteriori della gamba ci mettiamo sdraiati da sdraiato alziamo la gamba prendiamo con la mano destra prendiamo la caviglia e portiamo in apertura il piede posizionandolo a martello martello vuol dire offrendo la parte interna del piede verso il basso allora io consiglio comunque eh, se di farlo il pavimento non di farlo con le scarpe l'esercizio per al meglio si esprime a letto. Allora, Assunta questa posizione abbiamo una leva, questo tipo di leva è molto buona per allungare la fascia anteriore delle gambe che si aggancia sulla parte posteriore della schiena, bisogna stare attenti per non mantenere tanto questa posizione perché va a fare una una brutta leva sul ginocchio non è una cosa buona per i legamenti, insomma, quindi non teniamola più di 20 secondi. Consiglio di farlo questo in due tempi: quindi cioè fare 20 secondi da una parte, poi passare dall'altra parte e fare altri 20 secondi. Ricordiamoci che una volta acquisita la posizione, non dobbiamo fare nulla, dobbiamo lasciare la gamba di per sé e pensare solo esclusivamente alla respirazione. In questo caso, in questo tipo di esercizio, si può anche cominciare a fare una respirazione profonda, quindi andare proprio a ispirare gonfiando la pancia. E buttando fuori l'aria tirando dentro la pancia e poi, e poi scaricare la cassa dorace. quindi chiudere anche la cassa torace fino a fondo infatti ora mi ha scorchiato anche la storia ok fatti 20 secondi si ripete dall'altra parte posizione e poi pensiamo subito alla respirazione gonfio la pancia butto fuori l'aria gonfiando la pancia e poi anche la cassa d'acido l'acido fino in fondo, buttata fuori completamente l'aria, si trattiene poi rimettiamo via dentro, rigonfiamo la pancia e pff, buttiamo fuori, ah, perfetto Ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sul tasto campanellina, in questa maniera potrai essere e rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Alla prossima!